Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video oggi voglio farvi vedere una cosina che a me piace un sacco io ne sto realizzando tantissimi e voglio farvi vedere come realizzare dei pendagli che io trovo veramente, veramente carini e semplicissimi da fare che secondo me per abbellire album, junk o per fare quello che volete sono troppo carini e poi sono facili da fare Guardate, adesso ve ne faccio vedere due che ho realizzato. Questo l'ho realizzato con il macramè e questo l'ho realizzato con della lana che, che avevo. Perché, dunque, io l'ho già raccontato altre volte, ma visto che nel corso della mia vita ho fatto, ho provato a fare tutto perché ormai chi mi conosce sa che io spazio un po' da, un, da, una, cosa, da una parte all'altra perché mi annoio a fare sempre le stesse cose. E, e quindi ho lavorato, eh, ho fatto maglioni per tutto il mondo e quindi ho un sacco di lana avanzi di lana e adesso ho trovato come riciclarli per fare delle cose veramente carine per esempio i miei pendagli quindi adesso vi faccio vedere come realizzarli è facilissimo e sono sicura che potrete utilizzarli per, per abbellire quello che, quello che volete perché vengono veramente veramente carini poi sono talmente semplici, non ci vuole veramente nulla, cioè né colla, cioè sono fo delle forbici e, del, um, e della lana o, quello, o qualsiasi materiale voi abbiate da utilizzare. Allora, l'unica cosa, vi faccio già vedere qua perché si vede la differenza, più è spesso il materiale, meno fili dovete utilizzare perché altrimenti vi verrebbe troppo grosso. Diciamo che quando il materiale è spesso, tipo il macramè, vi faccio vedere, si vede nettamente questa differenza del motivo. Quando si utilizza la lana si vede lo stesso, eh? però in maniera diversa. Comunque vengono belli in tutti e due i modi, ma, eh, ma se fate le prove, appunto, vedete l'effetto che è diverso. E potreste utilizzare dello spago, della lana, del filo da ricamo, cioè qualsiasi cosa potete provare con qualsiasi cosa. Allora, ora oggi quello che vi faccio vedere io è: guardate, questo è del cotone, è veramente abbastanza sottile, quindi farò tanti giri ma utilizzerò questo chiaro perché mi piace il colore che si presta moltissimo a fare un po' di tutto allora vi faccio vedere una cosa. qui eh, siamo proprio in versione casalinga questo è un tagliere ora giusto per darvi un'idea la larghezza è 27 cm il mio comunque vi spiego cioè, prendo perché prendo il tagliere perché così in maniera molto veloce perché non potete mettervi a misurare i fili e tagliarli con la forbice se no diventate matti allora io faccio così punto tengo fermo col dito anzi facciamo anche un'altra cosa guardate facciamo più in fretta prendo dello scotch di carta così faccio ancora più in fretta ok prendo dello scotch di carta e vado a fermare così il mio filo così non devo tenerlo e poi vado a girare in questo modo il filo intorno al tagliere Ok, quindi vedete che è una cosa casalinga ma vi assicuro che è velocissima Quindi, allora consideriamo una cosa adesso vi dico la larghezza io andrò a tagliare poi i miei fili ai due lati del tagliere quindi dal momento che devo avere il filo diviso in quattro parti uguali Considerate che ogni lato, adesso poi lo capite mentre lo taglio, però intanto ve lo spiego mentre lo sto facendo, che ogni lato del tagliere andrà a formare diciamo due parti. Questo è importante per lo spessore che volete dare al vostro pendaglio. Però eh, mi rendo conto che forse non sono stata molto chiara, ma non importa perché ripeto è più facile poi da... Quando si vede realizzato, che spiegarlo, allora io direi che provo a farlo così. Vedete che l'ho fatto ad occhio. Intendevo dire che adesso che io vado a tagliare i miei due fili, da tutte e due le parti, praticamente devo ottenere quattro parti uguali. Quindi le mie parti saranno metà di questo che ho qui sul, sul lato, no? per cui voi decidete quando vi sembra che la larghezza del filo possa andare bene in base allo spessore che volete fare il pendaglio io in questo caso dico che va bene così quindi guardate cosa faccio eh. vado a tagliare qua il mio filo così okay. poi vado a togli togliamo un attimo lo scotch di carta così okay, non ci intralci adesso cosa vado a fare vado a tagliare Così, i fili li prendo in questo modo qui tagliamo bene ho lasciato due pezzettini okay, che non si sono tagliati ok eliminiamo il nostro tagliere e andiamo ancora ugualiamo sotto e andiamo a tagliare a metà quindi quello che vi dicevo prima è che questi sono i due lati che avevo tagliere sotto e sopra e adesso vado a dividere facciamo ad occhio eh? allora bisogna cercare di farlo preciso però eh, non è neanche il caso di impazzire per esempio qua sono stata un po troppo generosa da un lato e poco dall'altro sì, così più o meno mi sembrano uguali e idem di qua quello che vi dicevo prima se usate del filo spesso come il macramè tenete quattro fili per parte e siete belli che a posto qua io sto, utilizzo, vi sto facendo vedere come riciclare o come utilizzare dei fili che avete con i colori che preferite eccetera eccetera quindi facciamo un lavoro un attimino di questo tipo però questo è quello più complicato avessi usato il macramè avrei preso quattro fili per ogni lato e sarei stata a posto allora fatto ciò cosa andiamo a fare guardate bene andiamo a piegare così a metà i nostri fili e vi faccio vedere come come si posizionano è una cosa semplicissima allora vi faccio vedere come una cosa che può essere utile per fare più in fretta ed evitare che i fili si spostino scotch di carta io vado a chiudere un attimino senza premere troppo comunque vado a chiudere i fili sul fondo facciamo così così non vi si spostano e non diventate matti perché se no la prima volta che lo fate mi dite mamma mia non è semplice perché qua va tutto in giro dopodiché quando ci prendete la mano questa operazione potete tranquillamente non farla però facciamola così siamo sicuri che, che non diventiamo matti dopo ok adesso ho unito tutte e quattro tutte e quattro le punte con, con il nastro di carta così mm, rimane tutto più fermo quindi vado a piegare i miei fili così a metà e ora vi faccio vedere come, come piazzarli allora, prendiamo i primi due fili e le mettiamo uno così uno testa e uno co così curva, curva e fondi aperti idem per gli altri due dove però mettiamo guardate in questo modo qua curva apertura in questo modo qua curva apertura allora guardate questa posizione perché è sempre la stessa ora dobbiamo fare un'operazione semplicissima dobbiamo fare entrare per quello gli ho legati perché così si fa più in fretta e non vanno in giro vedete facciamo entrare le punte in questo anello e queste punte le facciamo entrare in questo anello perché da ogni parte noi abbiamo vedete che abbiamo un anello e le punte sotto quindi facciamo uscire le punte e facciamo entrare le punte qui nell'anello aspettate che controllo se... Sì. ok ora potevo farlo anche, potevo fare il tutto molto più lungo che magari rimaneva più chiaro però eh, voi lo sapete che non mi piace sprecare perché questo è sufficiente io adesso faccio così aspettate che tiro un pochino piano piano in modo da metterlo in modo che si capisca bene che cosa abbiamo fatto così vi rimane tutto più chiaro eh. Ok, è semplicissimo, è veramente semplicissimo poi adesso io vi sto facendo vedere la cosa più difficile eh, perché l'abbiamo fatta con i fili ma ho voluto fare apposta questa perché ci fossero stati solo i quattro fili del macramè rimaneva tutto più semplice però in questo modo guardate noi abbiamo l'anello dove abbiamo infilato le punte, l'anello dove abbiamo infilato le punte, anello punte, anello punte quindi quando, nel momento in cui voi piazzate come vi ho fatto vedere i fili dovete semplicemente far entrare le punte dentro gli anelli che vi ritrovate o sopra o sotto niente di, di, di, di più e niente di meno ora andiamo piano piano così a tirare i nostri fili guardate in modo da lasciare sempre al centro la nostra lavorazione guardate un po' eh. quando potete tenere in mano lo potete anche così prendere in mano e tirare più facilmente così adesso avete proprio idea di quello che, che è il risultato finale, guardate vedete che si è venuto a creare questo, guardate che bello questo quadrato con i fili sovrapposti però prima di finire cosa vado a fare? allora, prendo lo stesso filo per esempio vi dico anche un'altra cosa immaginate di farlo con due fili di un colore e due fili dell'altro quindi vi viene, vi viene adesso vi sto dicendo così è eh, un'idea potete veramente fare tante cose e poi io vi ho detto per abbellire album, junk per fare i pendagli va benissimo ma questi sono pendagli che voi potete appendere ai vostri cassetti, alle tende io ce li ho un po' dappertutto in casa perché a me piacciono e quindi potete farci veramente tante cose eh? non, non, io non li ho immaginati solo legati al, al discorso album o junk ma potete utilizzarli come meglio credete allora ho preso semplicemente un pezzo di filo lo stesso filo così doppio e adesso vado a fare un nodo allora questa sarebbe la parte che voglio esterna che esce fuori dal per, per, per appenderlo eh. allora io tengo una cosa, vabbè, in questo caso tengo, lo tengo un po' lungo vado a fare un, un foro, eh, scusatemi, un nodo abbastanza avanti perché questa parte penderà col resto così non si non, non, tanto non lo taglierò, però vado a fare, visto che il filo è sottile guardate, vado a fare più di un nodo in modo da renderlo un pochino più spesso chiaramente più è spesso il materiale che usate meno avete bisogno di fare i nodi però l'ho voluto fare un pochino più spesso guardate cosa vado a fare adesso allora intanto decidete qual è la parte perché vedete che qua ci sono i fili che comunque sono un pochino irregolari a parte che li possiamo anche tirare e mettere a posto eh. li sistemate un po bene però voi decidete qual è il lato che volete utilizzare come parte che si vede io decido di utilizzare questo adesso lo riapro un attimino tanto avete visto che per chiuderlo è un attimo l'ho riaperto infilo il mio il mio fermaglio qua e lo faccio uscire richiudo di nuovo il tutto come vi ho fatto vedere prima voi se tenete i quattro nel momento in cui potete prendere i quattro angoli lo, lo, lo chiudete tranquillamente tirate e il nodo vedete che rimane bloccato qua sotto ok quindi fatto ciò quindi sistemato il tutto vi faccio vedere praticamente noi chiudiamo così guardate che bello avete visto? e adesso andiamo a fare il blocco semplicissimo che vi ho fatto già vedere nell'altro video ma ve lo faccio rivedere perché questo blocco secondo me è importante impararlo perché serve veramente per fare tantissime cose lo potete poi associare a quello che volete quindi prendiamo un filo sempre chiaramente lo stesso filo filo che ripeto potrebbe già essere di un altro colore se volete fare bicolore potete fare come volete e quindi cosa vado a fare? vado a fare questo lavoro qui allora tengo un pezzo di filo qui fuori faccio un cappio qua sotto che tengo bloccato col dito e adesso vado a girare il mio filo intorno al, alla testa del tassello senza stringere in maniera proprio stringete ma senza proprio esagerare e vado a fare quanti giri voglio passando sempre chiaramente sopra il cappiettino che ho fatto adesso ci sono questi che un po' di pazienza e lo fate dello spessore che volete ok io decido che questo è sufficiente quindi guardate cosa vado a fare prendo il mio filo lo infilo qui dentro il cappio che avevo creato ora vado a tirare il filo che avevo lasciato sopra in modo che praticamente l'incrocio dei due fili si incastra nella parte sotto chiudo bene in questo modo e capite che quel blocco lì non, non si potrà mai disfare perché rimane sotto questo avvolgimento quindi vado a tagliare a filo il filo sia sopra ho lasciato un pezzettino che sotto volendo sotto in questo caso potrei anche lasciarlo ma potete tagliarlo allora vado intanto a togliere la carta così togliamo i pezzettini di carta che ho inserito 2 avete visto che la carta è Diciamo che è comoda perché mi tiene un po' fermi eh, tutti i fili, perché visto che qua i fili sono tanti, rischiate che se ne vadano un po' in giro quando infilate nella prima parte, quindi magari ho bloccato con lo scotch di carta così rimane decisamente più semplice. Poi ve l'ho detto quando ci prendete la mano non, potete tranquillamente non, non metterla più perché non, non è fondamentale. Quindi togliamo tutto ok quasi finito eh ce n'è solo più una ok in questo modo qui abbiamo lasciato no ne ho dimenticato uno ok così allora ora abbiamo il nostro i nostri fili liberi così quello che è il filo più lungo, che sarebbe quello che ho utilizzato per fare questo lavoro qua, ve lo faccio vedere, eh? questo lavoro qua, io adesso lo sto lasciando libero, ma lo potete tranquillamente tagliare a filo, eh? perché non, questo non si sgancia più, però visto che eh, non si nota perché è tutto così sottile, lo vado a tagliare, e o meglio ancora, adesso vabbè l'ho tagliato uguale, ma poi chiaramente cosa dobbiamo fare, dobbiamo andare a uniformare, perché qui non sarà uniforme, perché capite che l'abbiamo abbiamo tagliato prima, li abbiamo piegati a mano, quindi non sono perfettamente uniformi, quindi con la forbice andiamo a uniformare il tutto qua così, in questo modo qua, prendete una forbice che taglia bene, così non vi rimangono rimane bello tagliato e questo qui eccoci adesso è uniformato guardate e questo qui è il nostro pendaglio ve lo faccio vedere bene a me piacciono un sacco sono fini da matti sapete che a me piacciono le cose un po' che non sono troppo io questi li trovo veramente fini e fatti con i fili sottili boh, mi, piacciono, mi piacciono proprio e quindi ci tenevo a farveli vedere perché secondo me eh, anche voi li potete utilizzare fare ed utilizzare per veramente fare tantissime cose lo metto insieme a questi li faccio vedere tutti e tre insieme così voi avete vi faccio vedere appunto le tre tipologie questo con il eh, macramè spesso, più facile da fare, quattro fili per parte, semplicissimo. Questo l'ho addirittura fatto per provare con un filo sottilissimo, più sottile di questo. Però vedete che viene bene comunque e l'effetto è sempre bello e questo è quello che abbiamo fatto insieme, dove spero di essere stata chiara nelle spiegazioni e vi ho fatto vedere come... Come realizzarlo anche il video di oggi è terminato spero di avervi dato un'altra chicchina per fare qualcosa un po di carino e un forte abbraccio vi saluto e ci vediamo con il prossimo video un bacione ciao ciao